e buongiorno mondo anche oggi ci si sveglia con il freschetto ho già rimandato la sveglia una volta ma oggi è il grande giorno dell'incontro tra me e mio fratello nel punto segreto che scoprirete oggi e quindi è meglio che mi dia una mossa perché ho ancora tanti chilometri e soprattutto tante salite come avete visto ho smontato la tenda come tutte le mattine, l'ho ritirata nelle borse come tutte le mattine, farò colazione come tutte le mattine, caricherò le borse sulle bici, secondo voi come? come tutte le mattine e mi rimetterò in marcia, che oggi sarà il giorno dell'incontro con il fratellone Muriel, a dopo ragazzi! si parte subito con una bella salita, giusto per scaldare le gambe. Uh, uh, oggi sarà tutta così. Pedala Giappino che altrimenti non arrivi. Pedala! Come ho scritto anche ieri su Instagram e come avrete notato dai pochi video e poche foto, questa zona qui non è che abbia molto da offrire a livello di paesaggi perché è tutto... Boschi, pinete, boschi, pinete, salite e vado avanti senza far foto senza far video accontentatevi vi prego ciao a dopo poi con queste strade dove c'è salita dove sudi discesa dove c'è aria fredda perché ci sono 11 gradi e metti l'antivento e togli l'antivento e metti l'antivento è un continuo è un continuo Pedala Giappino, non fermarti sempre a parlare, cazzo! Ragazzi sono quasi a TTC Neustadt, mi sono fermato per prendermi due panini col formaggio fuso sopra e un brezel per pranzo, per merenda, quello che è, e riparto, Adesso ho fatto appena appena penso 20 km, si va, si pedala non so se ve l'avevo detto ma col Puffo Burlone, il mio mitico van, qualche anno fa ero venuto a fare il giro della Foresta Nera ed ero passato anche di qua e avevo fatto una foto dei Puffi esattamente davanti al municipio qua di Neustadt quindi andate a vedere il profilo del Puffo Burlone su Instagram, mi raccomando ci conto, ciao ragazzi! Ragazzi si continua a salire, mancano 23 km al punto d'incontro, adesso dovrei avere 7 km di salita, alcuni punti al 7-8%, adesso siamo al 5 e poi una bella discesa e infine giusto per godere gli ultimi 4 km di salita piena con una bella rampetta al 12% guardate che panorama sono arrivato quasi sulla vetta della salita più difficile di oggi manca ancora quell'ultima rampa da credo un chilometro e dopo sarà quasi tutta discesa fino all'ultima rampa che mi porterà al punto di incontro con mio fratello guardato sulla mappa lui è circa 8 km da me quindi siamo molto vicini, molto vicini non so ancora se farmi una pausa, mangiarmi almeno un pezzo di pane, un brezel che ho comprato prima, qui prima della discesa, così mi faccio la discesa tranquilla o farla al fondo della discesa per farmi il fondo, per fare l'ultimo strappo con la salita al 15% al punto che non sapete ancora. Ragazzi mi sono fermato in questo bel parchettino di Furtlagen in Svartland, una roba del genere. Sono a 6,5 km dal punto di incontro. Tra poco ci sarà l'ultima salita massacrante, saranno 4 km. Mio fratello mi sa che arriva prima di me, perché mi ha scritto prima, era già più vicino e quindi mangio un panino di quelle lì col formaggio che mi sono comprato stamattina. e Parto al volo perché così arrivo puntuale anch'io. A ah, dopo ragazzi! Uè fratello, ho visto la posizione, ma stai facendo la stessa strada che ho fatto io, mi hai detto che saresti salito da Manto. E ma quindi io ti aspetto qui o proseguo dritto verso la? E ognuno se la faccia per conto suo, come era detto, eh, infatti, no, sono 4 km di salita eh, adesso da qua dal paese. Sì, vabbè, i primi due sono leggeri e gli ultimi due sono quelli tosti, va bene. Go go Murielito ci vediamo su Pensavo di essere dietro a mio fratello E invece è lui 3 km dietro di me Quindi pedalo così arrivo prima di lui Spero e vediamo Muriel Bello simbolico Il posto che abbiamo scelto Però sti ultimi 2 km Al 10% Che scende al minimo All'8% uh, Sono devastanti Vado vado che devo arrivare prima di te Perché mi sa che sei qua che mi. ti sento col fiato sul collo a dopo ehi hey, mucchina per andare dove devo andare sono giusto di qua e questa è la salita che devo fare e si sarebbe mai immaginato di trovarti qua ah. guarda che bellino che sei provato io penso di aver già perso 3 kg in due giorni io no no no continui tu voi mangiate come i maiali io non lo io ho, già, ho, ho, ho finito tutto e eh, oggi ho comprato ho... io spero che ci sia qualcosa qui perché non c'è un cazzo neanche io io ho appena mangiato avevo preso l'unica spesa da quando sono partito ho speso solo per il treno un ghiacciolo da 1 euro e oggi 4,50 euro di ho preso sai il solito pezzo di pane col formaggio filadelfia cotto nel forno dei, dei pannetti di qua tedesca un brezel e un dolcino basta Dai che spiana, dai che spiana. No, non spiana molto Muriel, non fidarti. E finalmente i due fratelli si sono riuniti alla sorgente del Danubio. Lì dietro c'è l'omino che piscia nel, nella sorgente. Questo è Muriel finalmente. E abbiamo scelto questo posto come simbolo dove parte il Danubio, partirà anche la nostra avventura per i prossimi tre mesi. Ciao ragazzi! Burger, in, uh, in, uh, Bitte. Mm, yeah. <laughs> ci siamo fermati per mangiare qualcosa, Muria sta svenendo, mi sta insultando perché io ho scelto di prendere un hamburger ed era congelato e ci stanno facendo aspettare, sono passate già 10 persone davanti a noi. E' il vineiro, guardalo. <laughs> No no dai non so. Al massimo svengo. Molto bene, 77 chilometri fatti. Ci siamo fermati e abbiamo trovato uno spot per la tenda. Qua dietro c'è il fratellone che ho recuperato oggi. Sì, ma puzza da fa schifo. Senti? <ride> ah, e... mio Dio. E dice che puzza, ma ha ragione, anche lui non è che sia tanto profumato. Comunque adesso se vedete che ho i guantini da maniaco è perché sto per cambiare le pastiglie posteriori dei freni, e voi dite perché non le cambiate prima di partire? Perché sapevo che erano quasi finite, me le sono portate dietro. Perché così ho fatto almeno questi 300-400 km per finirle e adesso sono finite del tutto perché quelle discese che ho fatto ieri oggi, e oggi faccio manutenzione, tanto è ancora presto, poi prepariamo a mangiare, montiamo le tende e si va a dormire. Buonanotte a tutti!